Ciao a tutti! Adesso vedremo come attraverso Assemble creare un progetto. Basta cliccare sul tasto più plus Create a new project e selezionare cosa ci interessa. Scegliamo in questo nostro caso un progetto in realtà virtuale ma potremmo anche scegliere un contenuto da mostrare agli altri. Clicchiamo di nuovo sul tasto più per un progetto nuovo. Diamo il nome al progetto, per esempio prova o start. Create project, quindi lo creiamo. E ci troviamo subito nell'interfaccia principale, dove attraverso il tasto sinistro del mouse possiamo spostare, la nostra area e col tasto destro dirigerla verso destra o sinistra più in alto o più in basso la rotellina del mouse invece ci servirà per zoomare quindi per lo zoom possiamo importare un progetto un elemento anzi importante che sia in formato FBX, possiamo importare un elemento recente, scrivere un testo, inserire un'immagine, un video, una nota o un oggetto interattivo, cioè far sì che ci sia un'animazione. Possiamo ecco aggiungere una scena o duplicarla e scrivere la, de la descrizione della scena che abbiamo in mente di realizzare. Per questo tutorial è tutto, buon lavoro!